Enrico sogna uno scooter, ma non ha soldi a sufficienza per acquistarlo. Si ricorda di avere un PC portatile inutilizzato che vorrebbe scambiare con uno scooter usato. Navigando su internet, gli viene un'idea brillante. Si collega al sito www.permute.it. Decide di pubblicare un annuncio gratuito offrendo il suo PC notebook in cambio di uno scooter. Enrico è disponibile ad offrire il suo PC e ad aggiungere 200 euro pur di ottenere lo scooter. Emilio, che non utilizza più il suo scooter, ma ha bisogno di un PC Notebook, si collega al sito www.permute.it e legge l'annuncio di Enrico. Emilio chiama Enrico per accordarsi sullo scambio. I due si incontrano, Enrico paga i 200 euro ed effettua lo scambio. Permute.it Cerca quello che desideri. Offri ciò che hai.